Ciao ragazzi, di nuovo insieme Allora, in questo capitolo andiamo ad analizzare eh, quelle che io ho chiamato linee geniali eh, di John e oggi voglio parlare di un brano che in realtà la linea è basso e molto semplice però credo che non esista alcuna persona al mondo che non abbia nelle orecchie questa linea Si tratta di A Kind of Magic Dall'omonimo album, quindi siamo nel 1986, e John. Eh, prendiamo solo dei de de pezzetti dei brani, altrimenti <ride> non viene un libro, ma un, un mattone. Eh, prendiamo i piccoli pezzetti e andiamo a analizzare eh, nota per nota su quali accordi sono stati costruiti. Allora, il brano è stato scritto da Freddy. Gli accordi, diciamo, della parte che volevo prendere in esame, sono Re maggiore, scusate, La maggiore. John inventa questa linea. vedete, Re maggiore, La maggiore sfido chiunque a, eh, a riuscire a non farsela rimanere in testa questa linea poi è un po' diciamo eh, varia un pochino durante il brano eccetera, eccetera. Eh, cosa ha fatto? Praticamente eh, su due accordi fa esattamente la stessa cosa, partendo ovviamente dalla tonica del relativo accordo, quindi sul Re su, suona eh, è una linea molto classica di, di, degli anni eh, 70-80 di basso, eh, parte dalla da tonica appunto e suona tonica, sesta maggiore, in questo caso un si naturale, e la quinta, o la quarta sotto, La naturale. Lentamente. Sull'A La fa la stessa cosa, quindi La, la tonica, fa diesis, sesta, maggiore e mi naturale, che è la quarta sotto la quinta. E se ascoltate anche ad esempio live a Webley, una linea molto efficace anche un punto in cui rimane proprio da solo eh, quindi si sente molto bene oppure anche quando c'è il lungo solo di chitarra di Brian May eh, lui non perde un colpo con questa linea e quindi l'ho classificata come una di quelle, di quelle linee appunto geniali quindi eh, questa era la prima che mi è venuta a mente, non so se andrò in ordine alfabetico o casuale, ma mh, trovate tutto scritto nel pdf e come sempre per qualsiasi domanda scrivetemi. Grazie mille al prossimo video!